Io ho una casa nella collina eh, vicino a Pinerolo, verso Cuneo e Microfono. inviterei chiunque abbia voglia di venire a vedere il posto che è spazioso, c'è un etero di terra e, e si, si potrebbe fare una comunità, una comunità vicino a queste zone qua. Chi vuole passare, inizia a trovare, è benvenuto. Diciamo.